E' ancora Pasqua, è effettivamente contempliamo ancora la bellezza di Gesù che è risorto dai morti e in questa domenica il Vangelo ci ricorda l'incontro con Tommaso, ma in modo particolare comprendiamo subito come Gesù, nonostante le chiusure dei discepoli, nonostante le loro paure e anche il cuore chiuso, la paura per la paura di essere presi con la minaccia di una condanna anche per loro, Gesù entra a porte chiuse, entra possiamo capire allora anche per quanto ci riguarda, entra anche al di là delle nostre chiusure, anche se siamo chiusi nei suoi confronti, se siamo indifferenti, non manca di rendersi presente nella nostra vita nel modo che lui sa. Ecco, entra nel Cenacolo e incontra Tommaso, che spesso è definito come colui che ha avuto dei dubbi, colui che non ha creduto. In realtà il Vangelo ci ricorda semplicemente che Tommaso non era con loro. E Perché non era con loro? Probabilmente Dobbiamo pensare per il fatto che i fratelli discepoli non erano poi tanto credibili nell'annuncio della resurrezione proprio loro che l'avevano abbandonato che l'avevano tradito adesso annunciano che è risorto voleva fare l'esperienza personale di Cristo come spesso capita anche a noi eh, in ricerca o credenti di, di voler fare l'esperienza personale del Cristo di voler sperimentare personalmente questo incontro e Tommaso chiedeva questo desiderava questo perché voleva andare al di là della, della incoerenza dei suoi probabilmente anzi noi sappiamo che è stato l'unico che coraggiosamente ha detto andremo anche noi a morire con lui si è avuto questo coraggio evidentemente perché è un, diciamo, riflette con la, con la sua mente, con il suo cuore, è passionale per certi versi perché vuole incontrare il Signore, lo vuole riconoscere e in effetti quando lo riconosce poi toccando proprio le sue piaghe ecco, capisce che si tratta di Dio, che è di fronte al Signore, al Curios, a Colui che ha vinto la morte. E capisce anche che non è necessario in assoluto essere vicini al Signore, in maniera tangibile, no? toccarlo, fare l'esperienza dell'incontro fisico con il Signore, bisogna credere al di là della visibilità, è quello che facciamo noi, l'esperienza che riguarda ciascuno di noi in questo momento è proprio questa. Ti viene in mente uno scritto di Don Tonino Bello che proprio indirizza a Tommaso, una lettera a Tommaso che dice così, sai Tommaso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 noi, discepoli del Maestro, che invece di essere trasparenza del Risorto diventiamo filtro e facciamo emergere le nostre fragilità, piuttosto che la luce luminosa che ci ha avvolti e cambiati. E che il Signore ci aiuti davvero ad essere capaci di testimonianza, testimoniare la luce luminosa che ci ha chiamati, che ci ha cambiati, ed essere come diceva il Beato il Giudice Livatino, piuttosto che credenti, più che credenti, l'essere credibili. Ecco, credibili per quello che è appunto il nostro credo, la nostra fede, la nostra adesione di fede al Signore Gesù che è risorto dai morti. Buona domenica e buona Pasqua a tutti.